Bentrovati ancora una volta da Gerardo Paterna per il blog gerardopaterna.com Andiamo avanti con gli Hangouts di, eh, di Google e eh, oggi eh, torniamo un po' su quello che è un, eh, un vecchio tormentone no? che è quello della, eh, della collaborazione tra agenti immobiliari e quello dell'MLS proprio anche alla luce di tanti sviluppi e accadimenti anche in ambito tecnologico che stanno arrivando anche dal, dagli Stati Uniti, quindi si stanno manifestando tendenze nuove. E, e oggi vorrei parlarne quindi con, eh, con l'amico Giulio Azzolini di MLS Replat, che è il principale protagonista in Italia proprio in termini di MLS e di eh, collaborazione. Quindi, Ciao Giulio, grazie per il tuo tempo. Ciao Gerardo, grazie a te, grazie a te. Bene, allora tu Giulio ti occupi, in realtà sei responsabile prodotto e comunicazione in Repa, giusto? Sì, sì, diciamo che hm, ho cominciato con la comunicazione, quindi è un qualcosa che eh, l'azienda non mi ha mai tolto, anche se poi tu sai che eh, c'è anche un altro, un altro responsabile qui dentro. Ehm, piano piano sono cresciuto fino a occuparmi di tutta l'area prodotto, quindi coordino un po' tutti i team, che lavorano uh, a Replat eh, quindi dall'informatica a un pezzetto di amministrazione perché ovviamente anche quello è un pezzo Hai importante me. di prodotto <ride> sì, sì, sì, ovviamente eh, lo studio legale eh, i consulenti che abbiamo all'esterno l'agenzia di comunicazione che ci, che ci crea il materiale di marketing i grafici che abbiamo qui all'interno il supporto tecnico, l'assistenza insomma un po, di, un po' di cose, un po' tutto sotto mano diciamo eh beh, insomma, diciamo che non ti fai mancare niente dai, ottimo esatto proprio. Allora partiamo subito quindi, allora, eh, benedetta collaborazione, no? in Italia eh, nonostante i grandi progressi fatti negli ultimi anni eh, c'è questo agente immobiliare che si concede ancora poco e, e non bene come, come vorremmo, secondo te perché? La risposta non è, non è semplicissima e ovviamente eh, va a prendere mh, tante sfaccettature di una questione che appunto è complessa, quindi non c'è un solo perché. Nel corso dei 12 anni che ho fatto qui in RedLat eh, devo dire che la, eh, la situazione eh, collaborativa e della collaborazione tra agenti immobiliari è migliorata esponenzialmente. Ci sono ancora tanti agenti immobiliari che magari sono affascinati dal concetto di MLS? e quindi anche da quello della collaborazione, ma non hanno capito esattamente cosa farci e come comportarsi con gli altri. Più che altro è questo che ancora blocca un po' la situazione. Nel senso, oggi si collabora tanto. Si collabora con Whatsapp, si collabora con una telefonata, si collabora con altri strumenti. Come ho detto varie volte, c'è collaborazione e collaborazione. L'MLS ti consente di fare una collaborazione protetta, di proteggere i tuoi dati anche eh, nei confronti del, del mercato, non solo del, del, tuo, del tuo collega sostanzialmente. Eh, ti protegge nel, nel ricevere la provvigione che, che devi effettivamente ricevere o nel chiedere quello che effettivamente devi chiedere. Tu dici si concede poco e male, non si concede più poco, tende a concedersi male, quello sì, e quindi a non farsi trovare pronto quando un collega chiama e c'è un appuntamento da organizzare. Eh, e quindi spesso ancora sento, troppo, troppo spesso, sento che eh, il collega chiama, ho un cliente per te, eh, ti interessa collaborare, sì, e poi il giorno dopo, no, guarda, disdiciamo l'appuntamento. Ecco, mh, questo ha poco a che fare con l'MLS, ha a che fare con, con l'etica, è questo che bisognerebbe, bisognerebbe migliorare, cioè, se, se decidiamo di essere in MLS o... Oh, se in assoluto decidiamo di collaborare con i colleghi, dobbiamo farci trovare collaborativi e quindi non chiudere le porte in faccia, non, non attaccare i telefoni in faccia, ma se c'è un cliente disposto a vedere un immobile, un cliente non mio che è disposto a vedere un immobile mio, devo assolutamente farmi trovare pronto e disponibile con, con i colleghi, ecco. Se eh, diciamo, l'MLS negli Stati Uniti la fa da padrone nel Regno Unito eh, un, po', un po' meno anche sul mercato moderno, eh, localmente eh, ci sono indubbiamente dei, dei freni no, all'utilizzo eh, diciamo del, del metodo, quindi eh, agganciandomi ancora alla tua riflessione di prima, il tema quindi eh, tu ritieni sia eh, esclusivamente eh, etico a questo punto e non di metodo? Appena hai detto metodo ho detto ecco, quella è la, è la risposta dove, dove voglio andare. Il metodo è l'altra faccia della medaglia di questo problema e quindi del, si aggancia all'etica, ti spiego perché. Uh, intanto i freni uh, che, tu, che, tu, uh, che tu sottolineavi uh, ci sono, ci sono anche all'interno uh, dei, dei piccoli mercati italiani perché poi ogni regione ha le sue regole, ci sono regioni in cui si tende a non prendere, per esempio, l'incarico in esclusiva. E questo non perché gli agenti immobiliari non, sia, non sappiano fare il loro lavoro, tutt'altro, semplicemente perché è abitudine in quella zona lavorare in quella maniera lì. Punto. Um, ci sono um, altre abitudini, no? Uh, questo, questo perché? Perché fondamentalmente la professione dell'agente immobiliare non è una professione riconosciuta a tutti gli effetti, ok? Torniamo sempre questo, lì, torniamo sempre lì alla fine, sì. E questo ci porta al fatto che gli agenti immobiliari eh, sto super generalizzando, ovviamente, non hanno un metodo. Cosa voglio dire che non hanno un metodo, che tutti hanno un metodo, il problema è che ognuno ha il suo e qui a volte si sente spiazzato dal fatto che l'agente immobiliare Giulio ha un metodo e quindi approccia il mercato e i clienti in una certa maniera. L'agente immobiliare Gerardo, che magari sta eh, all'agenzia immobiliare di fronte, ha tu, tutto un altro metodo. L'MLS tende invece a standardizzare questo e quindi a far capire al cliente che la posizione nel mercato dell'agente immobiliare è quella e non 100.000 c'è una posizione specifica come l'avvocato ha una posizione come il commercialista ha una posizione ok quindi eh, so che nessuno ha la bacchetta magica e quindi abbiamo bisogno di tempo ancora eh, la, la categoria ha bisogno di tempo ancora eh, e il mercato immobiliare ha bisogno di tempo ma certamente si arriverà lì quando il cliente avrà una esigenza immobiliare da risolvere devo vendere devo affittare devo comprare devo fare una permuta Uh, devo vendere la mia seconda casa in un posto dove non sto la risposta deve essere mi devo rivolgere a un agente immobiliare perché? perché è un professionista riconosciuto e io so, io cliente so come verrò trattato da quell'agente immobiliare c'è chi ti fa l'intervista c'è chi ti fa parlare prima dalla mh, segretaria uh, qua, anche il solo entrare in un'agenzia immobiliare non è standardizzato ci troviamo davanti tendenzialmente, anche qui faccio di tutta un'erba, un fascio, delle, una serie di scrivanie. E chi è il capo? Qual è la scrivania più importante? Noi come, come Railroad stiamo cercando di far capire agli agenti immobiliari l'importanza di parlare tutti un'unica lingua. E devo dire che alcuni miei colleghi di altre aziende danno valore, tanto quanto noi, a questa, questa cosa. Quindi io penso che nel, nel corso del prossimo futuro Qualche risultato, qualche risultato verrà. Eh, noi cominciamo ad avere veramente dei riscontri. Un altro aspetto che eh, mi stava a cuore riguarda eh, l'utilizzo dell'MLS rispetto eh, agli immobili cosiddetti off-market. Sto leggendo sempre più in questi ultimi mesi eh, l'esigenza eh, da parte dei consulenti, dei professionisti eh, immobiliari di eh, in qualche modo anonimizzare l'informazione, quindi se vogliamo eh, pubblicarla meno sui portali immobiliari rispetto alla ricerca di un recinto magari anche internazionale ma popolato soltanto da professionisti con i quali eh, scambiare praticamente eh, informazione quindi difenderla in, in qualche modo. Eh, tu quale scenario vedi possibile rispetto proprio a questo eh, segmento di mercato? I portali, eh, che sono assolutamente necessari, dovrebbero essere super collegati eh, con gli agenti immobiliari, ma in che modo? Mh, come dici tu, nel, nel, nel senso di proteggere le informazioni, no? E quindi dovrebbero essere collegati a doppio filo o a triplo filo con, eh, con gli MLS, che hanno questa proprietà appunto di far parlare gli agenti immobiliari tra tra pari no? e quindi eh, potersi scambiare determinate informazioni che magari al cliente finale e al portale non, non interessano ma insomma il, il trovare un immobile su un portale legato a doppio o addirittura triplo filo con un agente immobiliare fa sì che si proteggano le informazioni, no? cioè quella compravendita per quell'immobile deve passare per forza attraverso un agente immobiliare, collaborazione o, o non collaborazione. Okay? Ci sono clienti che hanno esigenze specifiche, quindi sono proprietari di immobili particolari, eh, immobili off market diciamo, ma immobili che sono tendenzialmente eh, all'estero. C'è un, una cultura, eh, se mi passi il termine, diversa ehm, rispetto al, all'intero mercato immobiliare cioè per il mio bene, per il mio immobile, io voglio che venga trattato da un professionista e non solo che venga messo all'interno di un circuito in cui soltanto i professionisti eh, possano vederlo. Questo perché? Perché i professionisti, quindi gli agenti immobiliari, hanno un loro bacino di utenza, un loro bacino eh, clienti, un portafoglio clienti, che probabilmente è selezionato e con cui lavorano e, con, e per quello il proprietario vuole far vedere l'immobile a quel bacino selezionato di utenti. In MLS uno può dire inserisco il mio immobile all'interno di un circuito di professionisti, quindi accontento il mio cliente in questo senso e decido che tipo di visibilità darti, interna all'MLS o esterna in diverse, diversi livelli e quindi in questo senso il proprietario che ha questo tipo di esigenze viene accontentato al 100%. Lo scenario che vedo possibile... In Italia è ancora un po' al di là da venire, nel senso che ci saranno sicuramente agenti immobiliari eh, che già lavorano in questo senso e che magari lavorano in questo senso anche senza essere legati a un MLS e quindi mh, prendono l'incarico e, e si mettono d'accordo con quel proprietario che faranno, mostreranno l'incarico, l'immobile a una clientela selezionata che magari addirittura sarà stata anche visionata eh, dal proprietario stesso. È certo che nel, nel momento in cui cresce la professione, cresce la professionalità, crescerà anche la cultura uh, del cliente finale nell'approccio al mercato immobiliare e vedrai che anche in Italia questo fenomeno verrà fuori. Spero collegato all'MLS, questo, questo ci ah <ride> ha Ma Credo che l'MLS comunque giocherà, <ride> continuerà a giocare un ruolo uh, di primo piano, anche perché eh, è proprio quello, quello strumento che consente la standardizzazione e, e l'ottimizzazione esatto. dei tempi. anche, Perché poi un conto per l'agente immobiliare è lavorare diciamo, sul proprio network professionale, ma se poi il volume eh, diciamo, del lavoro, degli affari cresce, è evidente che bisogna poi uh, industrializzare il processo e credo che l'MLS sia una via quasi obbligata anche se sono tanti anni che lo diciamo ma insomma i numeri sono in, in, in crescita nonostante, sono diciamo, in crescita. Ecco, nonostante diciamo, i freni etici e, e culturali propri della, della mm. categoria quindi restiamo su eh, quindi MLS Reiplat, cosa, cosa sta facendo per aiutare gli agenti immobiliari italiani e eh, vorrei che mi parlassi anche dell'ultima novità che è proprio quella legata al uh, trovagente. Mi piace il verbo aiutare, nel senso che penso che Replat stia facendo varie attività per andare incontro agli agenti immobiliari e alle loro esigenze. Stiamo facendo tanti incontri sul territorio, tieni conto che eh, Replat fa circa 200-220 incontri sul territorio l'anno con gli agenti immobiliari. In questi eventi ultimamente stiamo molto spingendo questa, questa standardizzazione del metodo. Abbiamo cercato di, di tirare giù un, un protocollo di, di standardizzazione operativa, soprattutto in fase di acquisizione. I primi risultati, i primi riscontri che stiamo avendo sono ottimi, perché eh, soprattutto nelle piccole città in cui eh, ci, ci si conosce un po' meglio no? e, e quindi anche c'è un'offerta un po' più piccola rispetto a una città grande come Roma o magari come Milano, ehm, effettivamente i clienti eh, ci stanno dicendo tramite gli agenti immobiliari che lavorano con noi, ci stanno dicendo «Caspita, è un bel servizio, sto capendo cosa sta succedendo». Ehm, ho capito perché devo pagare la propigione. Abbiamo migliorato tanto ehm, l'ergonomia e l'usabilità della piattaforma, eh, della piattaforma voglio dire dell'MLS e quindi penso che anche in questo senso sia più semplice condividere, più semplice inserire le informazioni in piattaforma, più semplice consultarle. Eh, abbiamo messo fuori una ufficiale di Replat che si chiama Replat Agent o Agent se la vogliamo dire più all'inglese, che mette il cui obiettivo è proprio di mettere l'MLS in tasca eh, a ogni agente immobiliare. Siamo arrivati quasi a 1500 installazioni. Ti faccio questo esempio giusto per capire. Immaginiamoci il cliente che ehm, ha visto l'appartamento con, con te, eh, non è soddisfatto dell'appartamento ma vuole eh, un appartamento in quella zona. Facile, con Red Hat Agent c'è una ricerca round me. L'agente immobiliare può tirare fuori il cellulare o il tablet e dire guardi, non c'è problema, io ho tanti altri incarichi in questa zona, le faccio vedere qui intorno che cosa c'è. È vero, magari l'immobile non è mio incarico, ma magari ce l'ha un collega. Certo. Ed è ecco lì che il cliente non, non lo perdiamo, anzi gli diamo un servizio, no? per cui non si preoccupi. Trova gente... È un progetto nuovissimo, è un motore di ricerca collegato a Revlat, eh, in cui il cliente, ma anche un agente immobiliare, ma diciamo il cliente finale, può eh, in base alla sua esigenza immobiliare cercare, trovare l'agente immobiliare più giusto per quella operazione. Quindi eh, mettiamo che voglio vendere un immobile di 500.000 euro mh, a Roma Centro, io scriverò il cap di Roma Centro, scriverò il prezzo che sono disposto a spendere o che... Che, che, a cui vorrei vendere l'immobile ehm, e il agente mi tira fuori i primi 5 agenti immobiliari che hanno eh, trattato o che gestiscono in questo momento più immobili simili a quello che io ho descritto sommariamente. Stessa cosa per i clienti quindi che sta trattando o che ha trattato con, i, con clienti eh, che hanno avuto esigenze simili e poi che Uh, mh, agenti immobiliari che hanno registrato in piattaforma uh, compravendite simili a quella che io ho, uh, ho spiegato uh, ho illustrato quindi devo dire eh, c'è un gran fermento qui in Relat perché ovviamente tutti gli agenti immobiliari adesso si sentono un po' pungolati certo. nel, nell'utilizzo <ride> della piattaforma perché ovviamente si sentono un po' più esposti a questo punto andiamo a profilare l'agente immobiliare prima ancora di profilare il, il cliente se vogliamo no? volevo fare l'occasione per aggiungere due, due cose eh, la prima è una... Ti, ti do due novità in anteprima diciamo okay. così eh, allora ci sarà una... Prossima evoluzione del Trovagente che trasformerà il Trovagente in una sorta di LinkedIn degli agenti immobiliari. Quindi, tramite la nostra applicazione Red Hat Agent, l'agente immobiliare aderente al Red Hat potrà creare il proprio profilo eh, con tutte le sue esperienze, dire, specificare quali sono le sue specializzazioni, eh, dire da questo eh, mese a questo mese ho lavorato in questa quest agenzia, ho avuto questo ruolo e soprattutto con, poter condividere quella sua scheda. Eh, con i propri clienti l'ultima cosa che ti dico eh, è una novità a cui teniamo tutti tantissimo in particolare il presidente barbato che tu conosci bene stiamo per presentare una non, non guarda non la chiamerei neanche una promozione roberto il nostro presidente la chiama una sorta di borsa di studio ok Uh, L'idea è questa, uh, se sei un agente immobiliare che uh, ha il patentino o comunque ha, ricevuto la, ha ottenuto l'abilitazione da meno di un anno, hai la possibilità di richiedere un anno di rebat gratuito. Un anno di repat gratuito vuol dire rebat completo, come ce l'hanno gli altri, ok? Quindi mh, perché Roberto dice, eh, il nostro presidente dice borsa di avviamento o borsa di studio? Perché nel momento in cui hai preso il patentino hai preso l'abilitazione eh, fondamentalmente non hai né immobili né clienti in quel momento no? eh, con Replat hai la possibilità di averne subito no? no? eh, 28.000 immobili eh, a disposizione 180.000 clienti insomma è un, un modo di, di avviare l'attività eh, mi piace questa, questo approccio perché penso che ancora una volta eh, Revlat si avvicino agli agenti immobiliari allora, dagli Stati Uniti arrivano eh, hanno dato anche annuncio sul mio canale Telegram ho parlato di Real Closer che è proprio un'app per la condivisione delle eh, richieste dei clienti quindi tra agenti immobiliari ho parlato di Imbrex, che è praticamente una piattaforma eh, internazionale dove eh, insomma, si vogliono far confluire agenti immobili e soprattutto proteggere i dati attraverso la blockchain ho parlato anche di Propi che sempre di eh, blockchain in ambito immobiliare eh, insomma, sta, sta, sta lavorando eh, in questa direzione per dare certezza sui trasferimenti della, della proprietà in mercati anglosassoni dove sappiamo che eh, l'incidenza eh, di contenzioso è sicuramente più alto rispetto al solito sistema notarile che abbiamo qui in Italia quindi insomma tre esempi che però spingono il, il mercato e le aziende ad innovare MLS Replat che ruolo vorrà giocare in ambito proprio di ricerca e sviluppo soprattutto in un'ottica europea? Sicuramente Replat vuole continuare ad innovare certamente qui dentro stiamo già studiando blockchain ovviamente e le sue varie applicazioni L immobiliare soprattutto all'interno dell'MLS ci sono degli scenari che si aprono veramente interessanti eh, a livello di, di tutela e a livello di operazioni che effettivamente possono farsi all'interno di uno strumento tutelato eh, e chiuso come un MLS. Se andiamo ad analizzare le, le tre start up, le tre aziende che tu hai, hai nominato, eh, sostanzialmente sono, e sto semplificando ovviamente, ma per capirci, um, sono delle evoluzioni dell'MLS. Quindi sono tre piattaforme eh, in cui gli agenti immobiliari possono non solo condividere informazioni, eh, addirittura si arriva a poter chiudere la, la transazione. Idee come queste, start up come queste, applicazioni come queste sono le cose che mi spingono a cercare di approcciare sempre in maniera nuova il nostro mercato, a studiare, a vedere che cosa eh, stanno facendo gli altri. E lo so che il nostro mercato è diverso, non è peggio e non è meglio, è solo un mercato diverso che sta vivendo un momento diverso, eh, però sono piuttosto certo che a un certo punto anche noi eh, arriveremo, eh, arriveremo a, almeno a trattare determinate cose in maniera innovativa e più semplice per noi eh, e per i nostri clienti insomma. Quindi in questo ci spero, in questo so che Revlat farà di tutto per, per innovare. Io ti ringrazio per la tua gentilezza e disponibilità Continueremo a seguire, a, a seguire MLS Reflat e gli sviluppi anche in autunno Quindi insomma ti prenoto anche per, per i prossimi mesi ah, A disposizione, a disposizione. <ride> Perfetto Allora da Gerardo Paterna allora Un saluto a tutti Ci rivediamo in occasione del prossimo Hangouts Sempre su blog gerardopaterna.com Alla ricerca e alla caccia di eh, novità eh, innovazioni e metodologie eh, sempre stimolanti per eh, il settore immobiliare italiano. Un saluto a presto.